Io vorrei dare la parola a, a Luigi Saccoman e a Luigi Vieri. Ecco, Luigi Saccoman perché anzi gliel'avevo tolta e mi sembra corretto dargli la possibilità di completare il suo intervento. E poi c'era Luigi Vieri, Alessandro, non so chi si vuole prenotare. Un attimo, scusate, ma Luigi aveva il microfono attivo e gliel'ho chiuso. Vai, vai Luigi. Luigi Saccoman. Luigi Saccoman. Eh, sì. Luigi Saccoman, vai. Scusa, ci sento poco. Eh. Non ti sentiamo bene, noi ti sentiamo bene. Dai, Luizzi. Cosa dovrei continuare? Stavi di... raccontando dell'esperienza che hai fatto, l'altra volta. Scusa, Presidente, Dimmi. dovrei continuare il discorso di prima? Sì, sì, sì, certo. Ecco. Ecco, Mi pare corretto. Allora, eh, eravamo rimasti che il relatore era eh, Don Stefano Bottignoni, che conosciamo noi del mac ecco l'argomento trattato era perché la fragilità sì, di opportunità questo tempo disabilità e comunità ho pensato di parteciparvi perché il tema molto interessante poi era un'occasione per conoscere meglio come si muovono le parrocchie nei confronti dei disabili. Questo mi avrebbe dato poi modo di capire meglio come impostare il nostro lavoro per il futuro. Dalle testimonianze dei presenti è emerso che in alcune diocesi sono bene organizzati per l'inserimento dei diversamente abili nella Chiesa. Altre invece hanno solo programmi, solo a carta, o fanno poco o niente. Guardate che questa è una mia impressione, eh? non è un'accusa, l'ho già detto eh, nel testo iniziale. Ho constatato questo. Da un mio intervento, purtroppo, questo ho constatato con grande dispiacere che sono molti quelli che non conoscono il MAC. Forse anche perché è mancanza di informazione da parte nostra, mea culpa. Eppure lavoriamo tutti per lo stesso fine cioè l'inclusione ecclesiale dei disabili. Il Papa Francesco in apertura del sinodo dice tutti sono chiamati a parteciparvi attivamente, tutti insieme. Per questo dovremmo sentirci impegnati a far conoscere di più la nostra associazione questo aspetta a noi ovviamente non, non deleghiamo niente a nessuno che a mio avviso è la più abilitata a lavorare in questa direzione cioè il mac è ha una eh, prerogativa cioè che, che deve eh, che sicuramente è il più abilitato però ha bisogno della massima collaborazione delle parrocchie che dispongono ovviamente i luoghi di culto e necessari per gli incontri dico e ripeto nessuna accusa constatazione pura del sottoscritto vi auguro a tutti una buona giornata e auguro una vita lunga al MAC sicuramente ce l'avrà perché eh, ho visto anche questa mattina, c'è molta gente che si impegna molto e dovremo ovviamente eh, lavorare in questo senso. Purtroppo, Abbiamo... eh, come eh, succede, <ride> eh, come sottoscritto, eh, gli anni passano anche per me. Auguri a tutti voi. Buongiorno al signor Grazie. Presidente. Grazie, grazie, grazie Luigi. Eh, come dire, è sempre vivo per me l'esempio di tuo fratello, ecco. Quindi ci passiamo tutti il testimone tra presidenti nazionali, tra gruppi, tra persone all'interno dei gruppi, ecco. ma eh, quello che è importante è che il MAC c'è, c'è da 95 anni, eh, voglio dire. Quindi c'era prima di tuo fratello, e continuata a esserci dopo e ci continuerà a essere anche, anche dopo di me. Eh, quelle che tu hai fatto non sono, sono constatazioni che mi pare sono anche emerse, no? da questo incontro. Nella Chiesa vi sono realtà accoglienti e realtà meno accoglienti. Tocca a noi cercare di far sì che ve ne siano quante più possibili e il premio Brugnani è una possibilità, una possibilità per rendere le, le, le, tutte le comunità più accoglienti e perché no, è anche una possibilità per farci conoscere come MAC. Io auspico sempre e dico sempre a tutti i gruppi, all'interno dividetevi l'incarico li tra i soci, tra gli aderenti, per andare... Minimo nella vostra parrocchia, ma anche in altre parrocchie, ah, ma ci sono andato l'anno scorso e eh, si, si torna ad andare nella propria sicuramente, vediamo di andare anche eh, in qualche altra parrocchia della diocesi. È un'altra cosa importante. Cerchiamo di sensibilizzare in diocesi per quanto riguarda anzitutto il premio Brugnani, coloro i quali si occupano del tema della disabilità. Saranno referenti diocesani del servizio della pastorale, saranno dell'ufficio catechistico. Ecco, non rinunciamo a questo. E non diciamo, ah ma l'anno scorso non mi hanno ascoltato, ecco, tentiamo, facciamoci sentire e rendiamoci presenti. Luigi Vieri non so se può Alessandro oppure altri se ci sono e poi chiaramente ci abbiamo... Alessandro non riesce ad attivare l'audio, facciamo parlare Francesca Matarazzo. Sì, vai Francesca? Sì, sì, Francesca. sì. sì allora... Eh... Sì, eh, scusate, io ehm, cioè volevo intervenire in merito appunto alle chiese inclusive, e quindi in merito anche al premio Don Brugnani. Allora io a volte posso risultare anche noiosa perché spesso ho fatto questo intervento, mi, però mi preme particolarmente eh, ribadire che noi per esempio siamo, io sono a Modica, scusate la voce, ma eh, io sono a Modica in yeah. provincia di di Ragusa praticamente oh, e noi nelle varie io noto che nelle varie serie della mia parrocchia ma anche in altre parrocchie dove ci sono ragazzi insomma persone con che hanno difficoltà disabili anche in carrozzina difficoltà anche a livello eh, di deambulazione cioè non, eh, anche altre difficoltà insomma a parte la vista eccetera ma eh, io quella che mi preme di più cioè, sarebbe eh, una maggior disponibilità da parte delle parrocchie di creare proprio un servizio un servizio magari di eh, accompagnamento cioè di andare a prendere insomma, i ragazzi e la domenica portarli eh, in chiesa che purtroppo qui questa c'è cioè, molto non c'è il servizio alcuni dicono eh, basta chiedere ad, ad amici ma se cioè, se non sempre delle domande ci cioè, hanno risposta eh, positiva, nel senso che alcune la maggior parte dicono no, io non ho tempo. C'era per esempio una mia amica che era molto disponibile, però poi eh, ha trovato il lavoro. Quindi dice: Io giustamente eh, lavoro. Quindi secondo me si dovrebbe premere molto anche su questo, nell'organizzare dei servizi appunto per. Eh, far andare le persone con disabilità nelle varie parrocchie, almeno per le celebrazioni della domenica, non dico tutti i giorni, ma almeno per le celebrazioni insomma, della Santa Messa la domenica e durante le feste di Natale, Pasqua e, e loro insomma, in relazione. ecco. Quello che dici tu si può chiedere mh, tramite parrocchia cioè anche per quanto riguarda le caritas parrocchiali o altre realtà appunto che si possono coinvolgere ma sono diversificate da parrocchia a parrocchia io però vorrei dire anche un'altra cosa con grande franchezza questo non può essere l'alibi per la persona con disabilità per non andare nella, nella comunità e non solo la domenica ma anche se ci sono altre riunioni durante la settimana ecco da questo punto di vista quindi questa da una parte deve essere la richiesta dall'altra parte però ripeto come penso che noi che abbiamo una disabilità ci organizziamo per andare al lavoro, ma ci organizziamo per andare in altre parti. Ecco. Se ci teniamo alla messa, se ci teniamo alla partecipazione alla vita della Chiesa, dobbiamo organizzarci anche per questo. Io credo che se un notaio ci telefona e ci dice che c'è un'eredità di un milione di euro allora. che ti aspetta, vuoi venire a sottoscrivere, io non penso che diciamo no, non posso venire perché non c'è chi mi accompagna. Ecco allora, se noi crediamo che Cristo sia un tesoro, un tesoro spirituale ovviamente, non, non materiale in questo caso, ecco allora anche in quel caso ci organizziamo. Lo voglio dire perché l'ho detto prima, inclusione sì delle comunità, ma anche partecipazione e partecipazione attiva dalle persone. Con Mi scusi, comunità. ma non è sempre facile però, perché una ma terza me, di organizzarsi, to, ma sto, sì. To, non sto dando, dando un'indicazione, non è sempre facile, sì, certo. dobbiamo provarci anche noi però, sì. ecco, dobbiamo andare nelle due direzioni. Ma comprendo quello che dici tu, infatti tu hai detto prima, rivolgiamoci, pari, ma vorrei dire soprattutto alle caritas parrocchiali perché così come sono giustamente attenta alle situazioni di povertà materiale, potrebbero anche, come dire, impegnarsi in questo uh, tipo di atteggiamento, di coinvolgimento che riguarda le persone con disabilità, ma potrebbe riguardare anche le persone anziane. Sono tante persone che magari vorrebbero partecipare. E il discorso di dire la Mesta la seguo in televisione non deve diventare un alibi, un alibi facile, ecco, per non, per non coinvolgere direttamente, perché come ha detto giustamente Don Alfonso all'inizio, il discorso virtuale è una cosa, ma quello fisico facilita la relazione sia prima che dopo la riunione. Prego, altri? Vediamo se Luigi riesce ad attivare l'audio. Se l'aveva attivo, gliel'ho chiuso. Una questione sì. tecnica. Sì. sì. Posso? Sì. Sono qua, Gianluigi da Trieste. Sì. Pensate di inviarci il link per arrivare, sì, un pensate di rimandarci il link relativo al premio Brugliani del video? Sì sì. sì, sì, lo mandiamo adesso appositamente. Perché così procediamo direttamente a, a diramarlo tra le parrocchie, così sì. con annessa notizia, così c'è più facile anche noi... Io colgo <coughs> un'occasione anche per dirlo. E Quali gruppi, ecco, non dico ora, però segnalatelo, già lunedì, oggi, quando volete, a... Eh, a Francesco Maugeri, quali gruppi hanno un gruppo WhatsApp interno? Così lo mandiamo direttamente nel gruppo WhatsApp dei gruppi, oltre che ai presidenti, e eh, così favoriamo la diffusione. Ecco, chiedo a voi, non di dare la risposta ora, perché sennò non riusciamo più, però ecco, di comunicarlo anche telefonicamente, dando le indicazioni, ecco, a Francesco Maugeri, in maniera tale che possiamo facilitare, anche con questa modalità, la diffusione del video. Luigi si sta collegando? Non lo sento, andiamo avanti, Salvatore Ragusa. Allora io volevo dire questo, per quanto concerne l'inserimento allora, dei disabili nelle parrocchie, l'inclusione eccetera, secondo me, eh, siccome inizialmente mi pare che sia detto anche che c'è la consapevolezza del fatto che ci sono molti giovani lontanino alla chiesa perché eh, anche queste riunioni eh, come che hanno lo scopo di facilitare l'ascolto eccetera e si è detto come devono essere programmate deve riguardare sia persone appartenenti alla religione cattolica che persone appartenenti ad altre religioni quindi non necessariamente le associazioni ma le persone e anche persone che possono avvicinarsi alla chiesa ora secondo me l'inclusione delle persone disabili nella parrocchia all'interno delle varie attività non può partire se alla base non, non ci sono già le parrocchie attive no, anche esiste. con persone non modotate, con persone che partecipano, perché ci sono molte realtà parrocchiali a livello territoriale, e infatti qua ci sono anche delle differenze dove ci sono parrocchie attive di per sé, sia con l'animazione dei canti che con altre attività, come possono essere per esempio gli incontri con le coppie o con i fidanzati, eccetera, ci sono varie attività. Ci sono parrocchie un po' morte, come la nostra parrocchia di, di Palermo. Quindi, e poi, secondo me, i sacerdoti devono essere sacerdoti giovani che devono promuovere le attività per avvicinare i giovani, i giovani. Quindi, secondo me, se non troviamo già parrocchie dove a livello di contesto non sono attive... Cioè è anche più difficile l'inserimento, perché d'accordo da, che l'inserimento nel... dei disabili nelle parrocchie può essere bene, fatto a prescindere da quella che è la realtà parrocchiale, perché bisogna bene. sensibilizzare i sacerdoti, però secondo me il contesto in cui ci si trova come realtà parrocchiale è importante perché mo... influisce molto anche il contesto, l'ambiente in cui, come, vive, come la realtà parrocchiale vive in genere, cioè a prescindere... Anche all'interno, anche che ci sono persone non modotate, cioè perché poi non, è, non sto dicendo che non ci siano disabili all'interno delle parrocchie, perché magari in alcune ci sono e altre no. Però anche coloro che da non modotati frequentano la parrocchia, al di là dell'età, dell cioè, e questo dipende dal sacerdote. Cioè, secondo me, è molto, influisce molto il contesto, quindi già intanto devono essere già le parrocchie a promuovere delle attività, poi all'interno In delle certo. quali si possono inserire i disabili già con eh, l'animazione, già a partire anche da, da, da, da attività di base, ecco, questo volevo dire. Salvatore, quello che è è vero, però dobbiamo sì, cavagliare, ti ho subito la parola. Eh ti rispondo se posso permettere ricordo sì, ecco, sì, sì, quello sì. che no, diceva salogero sì. un attimo ora sì. ti diamo la parola e eh, volevo dire a Salvatore ricordare a me e a tutti a Salvatore quello che il presidente americano John Pizigera disse a, a una serie di americani che diceva lo Stato dovrebbe sì. lo Stato dovrebbe e gli rispose dice piuttosto che pensare a ciò che l'America deve fare per te Pensa a quello che tu puoi fare per l'America. Cioè questi gruppi, questi servizi, possiamo anche essere noi stessi a promuoverli, a organizzarceli. Non dobbiamo solo essere utenti, ma anche promotori e possibilmente, come dire, protagonisti attivi. Calogero. O oh, meglio, io dico dobbiamo essere, non ne possiamo. allora, io mi riferivo al video, e in pratica anche ogni gruppo, ognuno di noi, se conosce qualche radio, qualche TV, lo possiamo mandare anche nelle varie radio, nelle varie TV, perché è importante questo, no? e Ci sono tante TV diocesane, tante radio diocesane e quindi possiamo benissimo fare. Benissimo, grazie altri? Dopodiché abbiamo però la conclusione. Io volevo leggere il, il messaggio di Suor Maria, sì. Maria Grazie, che si complimenta con il lavoro che stiamo facendo, è una bella iniziativa perché ci aiuta a crescere in tutti gli aspetti e eh, migliorare il nostro posto Cioè mi piace questa cosa che c'è un lavoro che stiamo facendo ma sta arrivando molto alla, alla diciamo i soci, ma le persone che lo stiamo presentando, alle quali lo stiamo presentando Esatto. Sì. C'era Enzo eh. che voleva intervenire? Eh, sì. Luigi? Prima Luigi, ok. Prima Luigi e poi Edda. Eh. Luigi? Vai. No, c'è un 0,99. Mi eh. sta qualcosa della pubblica. Prego? 0,99? Non so chi sei. Io! Io! Vai! Sì! Posso? Sì, Marcello. Prego. Allora, buongiorno. buongiorno, Allora, io ho due, mi, mi sono venuto due pensieri, eh, riguardo la disabilità vorrei dire la mia, io da, da 29 anni vivo in un ufficio ispettivo, sono insieme agli ispettori che, che fanno controlli sul lavoro e tra le, tanti pers tra le tante persone, carabiniere eccetera, c'è un ragazzo, c'è un protocollista sordomuto, quindi io mi sento di dire che... Sono, ogni giorno sono a contatto con la disabilità tant'è che io, due io per, per ieri e avanti ieri sono andato in ufficio mi sono messo a disposizione visto che lui ha problemi uditivi mi sono messo a disposizione ho, ho fatto un po' di pubblico tra l'altro perché io ho delle difficoltà insomma lavoro da due anni col computer però dobbiamo, sto aspettando che ci rinnovino i computer eccetera inoltre c'è anche un altro collega che mi affianca che riguarda la maternità, cioè io sono a contatto con la disabilità, quindi io nella mia, nella mia poca esperienza presidenziale avrei voluto, avrei voluto far capire loro che io comunque vivendo con la disabilità mi, mi sento di dire che, che eh, sono proprio a favore caldeggio l'inclusione tra le persone. Io sono sempre stato innamorato del MAC e eh, chi mi conosce sa che io l'ho sempre fatto. Magari non sono, sono stato mal capito, ah, eccetera. Ah, Poi volevo un altro pensiero, un altro pensiero io, che io, mi è venuto: insomma, io mi ho, ho percepito che adesso, siccome viviamo nell'era del tecnologico, nell'era digitale, no? Adesso sì, sì, sì, in quanto le email, eccetera, eh, no, sono, io percepisco che se non hai WhatsApp, se non sei whatsappato, se non hai tutti questi strumenti, non sei nessuno. E, e questo mi fa pensare che comunque siamo tutti fratelli. Eh, questo mi fa, mi fa un po' riflettere perché l'inclusione deve essere per tutti, insomma, anche per chi io fino ad ora sono stato fatto l'autodidatta nel senso che mi sono reso autonomo sempre in ufficio, sia in ufficio che sul telefonino, no, no, no. So. Eh. ho cercato sempre di rendermi autonomo. E poi come ultima cosa vorrei porre l'accento sulla, sulla, sulla sicurezza stradale, per quanto riguarda gli accompagnatori e per chi ci accompagna, perché purtroppo la vita, troppi morti sulle strade, purtroppo la vita spesso viene... Viene, non viene valutata, insomma, perché ci, ci sono troppe vite, troppe giovani vite che vengono, che vengono buttate al vento. Ulti, mh, proprio in provincia di Taranto ci sono stati altri tre deceduti, Beh, quindi io preferisco che gli accompagnatori eh, abbiano un siano un pochettino più educati per quanto riguarda le strade, perché le strade, c'è cioè, poca sicurezza stradale, secondo me. Vabbè, no. vabbè, come... Questo è un discorso molto più ampio. No, vabbè, io, sì. Sottolineo solo l'ambito legato alla tecnologia. Eh, sicuramente ci consente di fare no, riunioni come quelle di oggi, di essere più in comunicazione e in contatto. Credo che non debba però mai, quindi dobbiamo anche tutti cercare di attrezzarci per poterla utilizzare. In questo senso sapete sempre che No, Nicola Ferrando in particolare no, che ringrazio sempre, è disponibile. Eh, qualche volta c'è qualcuno che mi ha sottolineato la difficoltà magari di, di potersi collegare, ecco magari chi ha avuto queste difficoltà eh, ditelo anche a chi magari sentite perché voi che siete qua vi siete riusciti a collegare ma chi vi dovesse dire non siamo riusciti a collegarci ecco per la prossima volta cerchiamo di fare delle prove ecco il giorno prima, due giorni prima per vedere se c'è qualche eh, configurazione del computer o no, no, del nostro cellulare o altro da sistemare eh, quindi è importante la tecnologia cerchiamo di imparare ad usarla ovviamente non deve mai sostituire la relazione personale e la relazione diretta io non so se ci sono altri, se sennò... no. San Paolo Edda. Sì, va bene. Ed. Vado, Vai. parlo. Vai. Buongiorno a tutti, Buongiorno. solo una nota a piedi pagina perché eh, le esposizioni e i commenti eh, sono stati sufficienti per aprirci a questi due temi odierni. Nel Triveneto abbiamo fatto un incontro di formazione specifico sul linguaggio. Allora, teniamo presente che il Movimento Apostolico Cecchi fa parte della FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, che ha condotto tutta una campagna eh, che raccolta raccogliendo delle firme eh, affinché eh, si usasse il linguaggio corretto sempre e ovunque nel pubblico e nel privato di persone con disabilità. Ora quando siamo tra noi d'accordo usiamo il termine disabili, ma non facciamocelo scappare quando andiamo a parlare nelle parrocchie, quando eh, organizziamo degli incontri per farci conoscere il superamento dell'handicap, cioè dell'ostacolo, avviene se ci riconosciamo in primo luogo come persone e in secondo luogo con disabilità. Ecco esatto. Era solo questo che volevo no, dire? Perché io sì, volevo aggiungere sì. il discorso della diversabilità o del, dei diversamente abili un, un non vedente, un disabile, una persona con disabilità è diversamente abile per quello che sa fare in maniera diversa. Per cui il cieco è diversamente abile nello scrivere, se conosce il braille o se sa usare la tastiera del computer, perché la usa da non vedente anziché da vedente e perché scrive in braille, e scrive però poi anche rilegge, eccetera. Uh, è diversamente abile, uh, quindi uh, lì uh, non ha bisogno di insegnante per il sostegno nell'apprendimento del braille, perché lo di sa già. quando la è, la è la la ormai la diversamente la abile la è autonomo. Autonomi sì, era uno dei problemi dei... Uh, eh. Finito? San Paolo? Sì, sì, sì, sì ho finito. Sì, sì, no, no, non avevo, non avevo... Io vi ringrazio soprattutto per questa sottolineatura, e credo per il fatto della centralità della persona, di ogni persona. Ecco. Nessuna persona può essere qualificata perché disabile, perché di colore, perché uomo, perché donna. Ecco, no? Quindi la centralità della persona, credo che sia fondamentale. Nell'essere tutti uguali, d'altra parte quando recitiamo la preghiera del Padre nostro, diciamo Padre nostro tutti in quanto fratelli e sorelle in Cristo.